Thank you. Ragazzi buonasera, tempo tremendo! campionato mondiale di ornitologia, terra parte europea, Napoli 2023, la manda come il signore non lo so, il brutto, ma vi volevo fare questa anteprima, sta piovendo da paura, ma per voi io ci sono, io ci sono, i risultati non sono andati bene, ci rifaremo, ma siamo qua tutti lavati per il nostro hobby, a dopo. Passo dalla mossa di Ortamare di Napoli, il tempo oggi è veramente infelice, ci saranno qui nel picco troverete delle immagini un po' il vetture di tutti questi cani lì in finissime sponde, manifestazione stupenda, ringraziamo tutta l'organizzazione, e tutta questa grandissima macchina da guerra che porta avanti in maniera stupenda sempre a il nostro lavoro. Ciao ragazzi, al prossimo anno!